Ciao a tutti, in questo video farò vedere come calcolare la superficie reale di un DTM. Per superficie reale intendo la superficie calcolata lungo il DTM stesso e non la proiezione su un piano. Come procedere? Allora, è possibile farlo in due modi, ce ne saranno sicuramente altri, ma parlerò solo, solamente per il caso di GRASS... E di saga vediamo i dati che abbiamo a disposizione sono eh, la provincia di umbria dell'umbria sono due queste due come vedete ne seleziono una e seleziono l'altra come vedete sono delle dei poligoni due come vedete qua il record sono due bene poi ho preso come esempio il dtm 80 metri dell'umbria è un unico un unico raster Attraverso il plugin eh, Valore Tool è possibile, attraverso il cursore vedere qua sopra il valore, essendo un DTM, questi sono valori di altezza quindi di quote, bene. Per calcolare la superficie, primo metodo avvio il processing e vado a cercare. Surf e utilizzo il metodo di Grass, quindi è. è questo qua, r.surf.area, come è scritto anche qua, stima di area superficiale del raster. Quindi doppio clic, si apre questa finestra e ottengo qua, in automatico prende l'unico DTM presente. Qua c'è la uh, vertical scale, cioè se vogliamo fare l'esagerazione ma a noi non ci interessa lo lasciamo uno. Qua c'è l'unità di misura, a me interessa l'unità in metri. Lasciamo in metri in modo tale che poi viene più facile confrontarlo con l'altro con sistema. L'estensione è importante l'estensione, tant'è vero che se andiamo a leggere nella guida, nella guida di Grass suggerisce di utilizzare come estensione l'estensione della regione. E un altro consiglio è che il raster dovrebbe essere pari alla regione stessa nel nostro caso, come vedete, la regione ci sono delle aree in cui ci sono valori nulli quindi in questo caso l'area non sarà calcolata in modo preciso Altra, altro consiglio che dà sempre la guida è che i, la precisione dipende dalla dimensione del pixel tanto più piccolo è, tanto più alta è la precisione ecco perché si parla di e valore approssimato e poi naturalmente ci sono altri consigli basta leggere la guida allora abbiamo scelto metri l'estensione in questo caso eh, prendiamo uh, no, non questa pardon devo prendere direttamente l'estensione uso estensione layer l'estensione del, dello shape questo qua ok salvarea eh, naturalmente ehm, Gra, eh, grass salva in formato HTML ma lo lascio temporaneo e poi lo leggo da Processing e avvio avvio il Processing ecco qua, è già finito basta andare su Processing eh, visualizza il risultato ho già fatto altre prove comunque questa qua sopra, la prima in alto, se andiamo a leggere i risultati lui qua mi dà alcuni valori mi dice che i valori nulli e quindi ignorati sono tutti questi eccetera eccetera ho eh, oh, nuovamente eh, mi sa tanto che ha preso eh, le miglia devo rifarlo un attimino perché parlando forse eh, infatti sono miglie devo rifarlo quindi perdonatemi devo rifarlo devo scegliere metri deve rimanere metri e qua eh, seleziono layer estensione questo ok quindi metri questo, questo ok run Chiudi, processing, e visualizza i risultati. Eccolo qua il risultato. Stavolta sono in metri quadrati, quindi, come vedete qua, stima dell'area della superficie, qua sotto, e questo numerone enorme, che praticamente ci possiamo anche appuntare, sono 1, 2, 3, 1, 2, 3, sono 8700 circa chilometri quadrati. 8.700 km quadrati, questo qua ce lo ricordiamo, comunque rimane qua, Seconda, quindi dà un risultato su tutto il raster, passiamo al secondo metodo che è quello di SAGA, saga, eh, il comando è questo qua, real suffice area, noi lo avviamo, ecco qua, molto più semplice, e qua c'è scritto vuole l'elevazione, l'elevazione noi la diamo attraverso il dtm, e qua ci dà eh, il, il raster di output, surface area. Naturalmente io lo lascio calcolare come temporaneo. E avvio, molto semplicemente. Aspettiamo un attimino, ecco qua il risultato. Come vedete, crea un'altra superficie, un altro raster, con valori minimo e massimo. Allora, innanzitutto come ci rendiamo conto che queste qua sono delle superfici? Molto semplici, perché la dimensione del rastro, abbiamo detto che è di 80 metri, quindi la superficie nel piano sarebbe 80x80, 8x8 sono 64, più due zeri sono 6400 metri quadrati ogni pixel. Infatti, come vedete, il valore minimo è 6400, quindi ciò significa che non vi è nessun pixel perfettamente piano. Il valore massimo è 12.000, significa che il pixel che ha una superficie più ampia di tutte ha 12.000 metri quadrati. Ricordiamo sempre che la base è di 80 metri per 80 metri. Quindi, i valori che noi troviamo in questo nuovo raster, questo che vedete qua, sono valori, cioè i valori contenuti nella cella, sono le superfici reali. Come vedete qua sotto, al valore tool, questi sono, questi sono i valori in metri quadrati, attualmente. Se questo un attimo lo tematizzo, con i falsi colori, eh, minimo e masso, ok, carica, ok, classifica, ecco qua, applica e ok. Come vedete, i valori mh, più scuri, partendo o meglio, quelli, questo valore qua di 6400, vedete, la maggior parte è quasi tutto pianeggiante. Quelli più scuri... Lo vedete qua, qua ci sono dei veri e propri picchi. Lo vedete qua, quello nero a 12.000 metri quadrati. Per fare un confronto ancora migliore, se spengo questo, accento questo e questo qua, lo tematizzo sempre con i falsi colori. Classifica, applica e ok. Come vedete, le eh, zone più... Eh, più naturalmente questo qua però dà la quota non dà la sono quote più alte ma questo non significa che sono eh, quote con particolari picchi comunque a parte questo detto ciò se i pixel contengono nel loro interno i valori della superficie basta questo lo spengo basta eh, prendere uno shapefile in questo caso in questo caso è quello delle due province, io voglio all'interno delle due province voglio la somma dei valori dei pixel. Quindi basta perché la somma dei valori dei pixel mi dà la superficie totale. Quindi basta andare su raster superfici questo qua e qua io chiedo solamente che mi calcoli il conteggio, volendo anche a me adesso tutta la somma. Prefisso do a area e eh, superficie area, va bene provincia, va bene, la banda è 1 ok, ok, avvia, vedete qua osservate qua sotto che lui mi aggiungerà questo nuovo campo ecco qua qua mi dice il numero totale dei pixel che ha sommato e qua mi dà la somma qua vedete qua siamo intorno a 1, 2, 3, 1, 2, 3 quindi la provincia più grande è 6.500 km2, l'altra è 2.172. Se sommiamo questi due, siamo intorno a 6,28, quindi sono 8.000, 8.600 circa. Se andiamo a confrontarlo con questo, 8.600 circa, qua siamo 8.700. Quindi bisognerebbe fare la somma perfettamente, come vedete i due risultati sono praticamente quasi uguali. E, e, e come spesso viene chiesto, siccome il risultato si vuole direttamente come valore di cambi, qua abbiamo il valore del campo. Ciao e alla prossima!